Sono stufo di pedalare allora faccio l'autostop questa mattina. Buon uomo che mi porta la garbatella? Venga, salga, l'accompagno io per un pezzo. Ultima giornata qui a Roma. Ce ne andiamo in macchina in centro come i signori. Lusso oggi. Lusso, c'ho anche l'autista qua il grande Marco che mi ha ospitato alla grande a casa sua quasi che ci mettevo proprio le radici lì e non ne venivo più via. Sì. ieri sera come vi ho detto abbiamo mangiato di brutto siamo scassati e niente oggi una girettino in centro grigia spaghetto a vongole cicoria ripassata e coda alla vaccinata servite da una simpatica ragazzetta Uh! Proprio. Simpatica ragazzetta con un leggerissimo accento romano. In Proprio innamorata di tutti perché amore, amore, amore a tutti quanti. E adesso si va per Garbatella e da lì si parte per un giretto.. Per un giretto verso il centro, insomma. Bomba, poi ci salutiamo e io mi prenderò il treno per pescara alle 4.40, ben detto. Speriamo non mi facciano storie per la bici perché ci sono un po' di grane col covid e. Ci si vede nei prossimo appuntamenti. Adios, amigos. Saluta, Marco. <ride> Il giorno di riposo che doveva essere ieri lo stiamo facendo oggi. Siamo sempre fermi. Lui beve acqua perché ha bisogno di reidratarsi con tutta la pedalata che ha fatto oggi stiamo aspettando Ha, peda ha pedalato dal cortile alla macchina tipo 12 metri Eccoci, siamo qua fermi dai Senza che partimo così te prendi un caffè qua dai La posizione E te l'ho mandata Vai Dico che Oggi secondo me Roma neanche me la fanno vedere sti ragazzi, alle sì. 4.40 c'è il treno, qua siamo a, quasi le 2. E siamo ancora qui in ciclofficina a, a tribolare come si dice dalle nostre parti A ah, tribolare, Altri vent'anni ci puoi fare, beh ragazzi questi sono proprio vent'anni belli dai Basta, te, te davvero le bici le porti a, a, a conclusione Io come feteci <ride> de, de, Io devo essere stremata Io non pedano il consumo e deve ancora andare oh ma vent'anni sei oh, potuto? ma questo mozzo che è? 7XRC sì. prima del De Ore è un LX questo ma dai puttini vent'anni fuori dal calzone con tutte le intempe ma guarda io poi a me ci piove a me sono pazzi sti romani mi stanno facendo andare come un pazzo riesci a ripartire eccoli di nuovo all'opera dove è pit stop davanti al semaforo sono toccato a la garetta oggi è mi <ride> trovato anche l'uomo da battere per il morale e per... lui lui è scarico. Si lascerà a così facilmente. <ride> l'ho preparato Poi fa... anche lui l'ho preparato un anno prima. Ha fatto la revisione alla bici adesso. Ecco, ecco. Uh. Siete dei criminali. Da lì si resaleva l'Adriatico e si lascia il Lazio Strano ma vero, il treno è arrivato puntualissimo a Pescara, adesso non mi resta che andare a cercare il B&B che ho prenotato e soprattutto andare a cercare un posto dove mangiarmi almeno 20 rosticini.